Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la seconda maglia dell'Italia per la stagione 23-24 in edizione player, la maglia indossata dai calciatori. La maglia è bellissima. Adidas ha fatto veramente due capolavori. Questa è stupenda. Nella mia classifica prende 5 stelle, il massimo. Bellissima la sfumatura, diciamo che ricorda il marmo. Bellissimi i materiali di questa maglia. Il costo lo vedete qui sopra? Parla da solo. Per questa maglia, voglio dire, è un'occasione che non dovete perdere. In descrizione, qui sotto, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia.